Ciao, sono Iris, titolare dell'agenzia Iris Viaggi e io oggi sono qui per darti informazioni e consigli utili per meti ideali per un viaggio di nozze durante il periodo invernale perché sempre più spesso io ricevo richieste eh, di viaggi di nozze con partenze da ottobre e novembre addirittura fino a fine febbraio, inizi marzo. Quindi considera che bene o male tutte le mete che si trovano nell'emisfero australe, ovvero quello che sta al di sotto dell'equatore, vanno bene. Quindi Australia e Nuova Zelanda, Nuova Caledonia sono mete ideali. Anche i Caraibi e il Messico, il Sud America, come per esempio quindi Argentina, Brasile o Cile, va bene anche il Costa Rica. Se vuoi qualcosa invece di più orientale, Sicuramente uh, va, consiglio Malesia, Sri Lanka, India, le Maldive, Singapore, la Thailandia ma la parte occidentale quindi per intenderci quella con Phuket, gli Emirati Arabi oppure anche l'OMAN. Se vuoi ulteriori consigli, informazioni o addirittura un preventivo basta che mi contatti. Ciao!